Ciao Cristina, Ciao. benvenuta. Grazie della presentazione, buongiorno a tutti e a tutte. Ti lascio la parola per il tuo talk che parla di un tema estremamente interessante per tutti noi, quello della negoziazione. Vai! Grazie. Eh, sì, appunto la negoziazione. Noi come freelance ci troviamo a, a negoziare continuamente durante la nostra vita perché la nostra vita lavorativa è fatta di collaborazione e quindi anche di possibilità di conflitti e di necessità di mettersi d'accordo con le persone con cui lavoriamo e collaboriamo, ma anche eh, con i nostri clienti. Eh, io mi occupo di servizio clienti e quindi anche di reclami lamentele, quindi devo sempre essere aggiornata sui temi dei conflitti e della negoziazione. Quindi sono lì che studio e mi imbatto in questo metodo. Happy, happy. Beh, vi dico la verità, io quando ho letto il titolo mi è saltata un po' la mosca al naso, perché mi è sembrato un titolo un po' furbetto. A Roma si direbbe piacione. Però ho voluto affrontare il mio pregiudizio e ho scoperto, beh, prima di tutto che è un metodo scientifico basato su anni di ricerche empiriche. E che poi, poi che, eh, Lars Johan Hoge, colui che ha inventato questo metodo, Oltre a essere un tipo veramente cool, oltre a essere docente e ricercatore della scuola di economia di Stoccolma, ha collaborato con l'unità un ostaggi dell'FBI. Beh, quando ho sentito FBI mi si è accesa una lampadina, perché beh, il mio immaginario ormai è compromesso da tutti i film e telefilm che ho visto con al centro l'FBI. Quindi ho pensato al mio lavoro, all'FBI, alla ne negoziazione. E la prima cosa che mi è venuta in mente è stata questa, perché io a volte mi immagino i clienti così, a volte io penso di diventare così, penso che ci sia un piccolo Hannibal letter dentro ognuno di noi. Un altro elemento che mi ha colpito di questo metodo è che in realtà si basa su pratiche che noi facciamo già continuamente. Eh, la, la collaborazione è scritta nel nostro DNA, noi siamo animali sociali. Questo metodo ci spinge a passare da quindi, competenze che sono inconsce a competenze consapevoli. Inoltre si basa su cinque passi e su principi e valori che secondo me sono molto condivisibili. Quindi collaborazione, ricerca della soddisfazione reciproca, buona relazione condivisa e un buon futuro insieme. Vediamo questi cinque passi. Il primo passo è essere positivi. Gli studiosi parlano di affetto positivo. Quando noi siamo presi bene, siamo di buon umore e questa sensazione di serenità invade anche il nostro corpo e quindi cambia anche il nostro linguaggio corporeo, il linguaggio non verbale. È più facile andare d'accordo con gli altri e collaborare quando siamo di buon umore. Questo l'abbiamo sperimentato innumerevoli volte. Il secondo passo è molto importante, riflettere, prepararsi. Da molte ricerche è emerso come la, la fase preparatoria sia fondamentale per ottenere successo nelle negoziazioni. Quindi noi dobbiamo riflettere e prepararci nel modo giusto. Possiamo porci due domande? ovvero che cosa voglio che cosa vogliamo noi da questa negoziazione, quali sono le alternative che ho a disposizione secondo i ricercatori di Harvard attraverso queste due domande io mi concentro su quelli che sono gli interessi e questi mi spingeranno poi a avere uh, la direzione delle discussioni ed avere una, diciamo, posizione efficiente anche nei momenti più emotivi della negoziazione. Quindi cosa voglio? Qua posso applicare alcune tecniche molto efficaci. La tecnica una frase, scrivo nero su bianco su un foglio quali sono i miei obiettivi Cosa voglio ottenere da questa negoziazione? Bastano due o tre obiettivi al massimo, quelli principali a cui non possiamo rinunciare. Questo ci spinge a rimanere concentrati durante la negoziazione e funge un po' da ancora anche per resistere a quelle che sono le pressioni esterne. Poi la tecnica un minuto, ci fermiamo un attimo e ci chiediamo che cosa vuole l'altra parte, l'altra persona da questa negoziazione? Dopo meno di un minuto che ci facciamo questa domanda, saremo pervasi da una reale curiosità che, di, per, di scoprire che cosa ehm, vede l'altra persona, qual è la sua prospettiva. Questa curiosità ci spingerà a essere collaborativi piuttosto che competitivi, conflittuali, e ci spingerà poi a fare delle domande eh, realmente interessate alla, alle altre persone. Poi la tecnica della lista delle priorità. Prendo un foglio, faccio una linea verticale, nella sezione di sinistra scrivo le mie priorità e nella sezione di destra invece le priorità dell'altra persona. Questa tecnica è molto utile perché la maggior parte delle volte emerge che abbiamo più punti in comune, più punti di condivisione che ci spingeranno quindi a trovare una, uh, un accordo soddisfacente per tutti. Poi mi domando quali sono le alternative. Quali possibilità ho per raggiungere una soddisfazione reciproca qua posso applicare le tecniche di problem solving eh, di pensiero laterale, di pensiero sistemico, ma prima di elencare le mie alternative eh, posso informarmi perché questo mi può dare degli spunti diversi, quindi fare ricerca, studiare chiedere a Google eh, se è possibile mi confronto con altre persone più avrò informazioni più avrò nuove idee nuove prospettive e sarà possibile quindi avere anche più alternativa a disposizione. Passiamo alla fase 3, costruire una buona relazione. Oghe racconta che la prima volta che incontrò gli agenti appunto, dell'unità ostaggi negoziazione dell'FBI rimase sconvolto, stupito da quanto fossero persone simpatiche, alla mano, con cui era facile andare subito d'accordo, quindi molto diverse da quell'immaginario filmico di agenti tutti di un pezzo e un po' brutali. Uh, questo perché sono addestrati e si allenano a costruire una buona relazione in modo immediato con persone sconosciute. Perché è importante costruire una buona relazione? Perché prima di tutto si tratta di merito, noi dobbiamo meritarci di essere ascoltati, dobbiamo creare le condizioni che spingano l'altro a essere aperto e disponibile verso le nostre proposte. E poi perché le negoziazioni parlano anche di informazioni, quindi è più facile che io descriva con chiarezza i miei bisogni e parli di me all'altra persona se ehm, mi fido di questa persona, se c'è una buona relazione ma soprattutto perché le negoziazioni parlano di futuro. La negoziazione, quando finisce, quando va a buon fine, in realtà è l'inizio del vero lavoro condiviso. Pensiamo a un cliente quando accetta il nostro preventivo, poi inizia il vero lavoro insieme. Siccome si parla di futuro, io mi devo fidare della della tua parola, mi devo fidare che la parola che mi stai dando tu la manterrai, se sei il mio cliente accetti il preventivo mi fido che poi la pagherai quella fattura. E quando si parla di futuro eh, sappiamo che è necessaria una, la fiducia, la fiducia reciproca e sappiamo che non si può costruire fiducia se non c'è una buona relazione. Come si fa a costruire una buona relazione? Eh, semplicemente facendo domande e ascoltando, ascoltando in maniera attiva e realmente interessata. Sembra molto banale e semplice, ma questa fase deve avvenire in maniera molto genuina, con un reale interesse verso l'altra persona. Quindi eh, non possiamo fare domande in maniera meccanica, dobbiamo mos mostrare reale empatia e vicinanza verso le altre persone. A questo punto... Fase 4: scegliere le parole giuste. Sappiamo che le parole sono importanti e hanno conseguenze concrete. Questa fase è ancora più importante in tutti i momenti che capitano spesso durante le negoziazioni in cui noi ci innervosiamo, soprattutto ci irrigidiamo, ci arrocchiamo sulle nostre posizioni. Scatta l'orgoglio, nessuno vuole cedere di un passo e ci troviamo ognuno a difendere le proprie posizioni. Qua la cosa importante da fare è ricordarci e concentrarci su bisogni e alternative. I bisogni alternative che abbiamo individuato nella nostra fase riflessiva e preparatoria, la fase 2. Quindi concentrarci su quello che vogliamo noi, quello che pensiamo voglia la nostra controparte e quando parliamo di bisogni cerchiamo di non aver paura prima di tutto di esprimere i nostri bisogni. Uh, anche se c'è sempre un fattore di rischio uh, cerchiamo di raccontare i nostri bisogni in maniera chiara senza però aspettando a proporre le soluzioni e uh, cerchiamo di restare fermi in quei due tre bisogni al massimo che avevamo individuato quando parliamo di alternative quindi delle modalità per ottenere uh, per soddisfare i bisogni uh, è importante rimanere creativi e aperti a tutte le nuove possibilità che ci possono proporre anche i nostri interlocutori. Piano fase 5, piano B. La maggior parte delle volte noi con le prime quattro fasi otteniamo un accordo soddisfacente, eppure a volte abbiamo bisogno di passare al piano B, soprattutto quando uh, le persone si stanno innervosendo o sono arrabbiate, quindi c'è una forte emotività coinvolta. Noi possiamo passare al piano B quando il nostro interlocutore si rifiuta di cedere. Qua possiamo utilizzare mh, alcune tecniche. Prima di tutto possiamo fare una domanda molto precisa, molto semplice. Mi spieghi in che modo questa tua posizione ci può aiutare ad arrivare a una decisione condivisa? Questa domanda, molto semplice se posta in maniera genuina, in maniera sincera, quindi senza sarcasmo e senza ironia, può riattivare, diciamo, la parte razionale eh, della persona che invece si stava arrabbiando. Oppure possiamo fare delle domande che vadano a uh, descrivere e ipotizzare uno scenario alternativo uh, di modo da far vedere magari altri fattori coinvolti che non avevamo ancora considerato e anche qui riattivare un po' la razionalità dell'altra persona. Possiamo usare il piano P quando attaccano noi o le nostre proposte. Quando attaccano le nostre proposte, spesso la prima cosa che facciamo è difenderci, iniziare a difendere la nostra posizione e così sprechiamo un sacco di tempo e di energia. C'è una tecnica che si chiama invece judo verbale, Uh, cosa possiamo fare? Accompagniamo la mossa dell'altro invece che fare resistenza, chiediamogli di criticare le nostre proposte, così possiamo scoprire in che modo uh, le, le nostre idee non vanno bene, per quali ragioni, possiamo riprendere in mano uh, la, le redini anche della discussione e ridirezionare uh, il nostro colloquio. Quando attaccano noi, la cosa migliore da fare è far finta di non aver capito che stanno attaccando la nostra persona, ridirezionare quindi la discussione eh, verso eh, le nostre proposte, come se avessero criticato le nostre proposte, e chiedere eh, proprio in maniera chiara, mi spieghi che cosa, qual è il difetto principale della mia proposta? Possiamo usare il piano B quando qualcuno si sta arrabbiando, lo sappiamo, quando qualcuno è arrabbiato è impossibile confrontarsi, collaborare. A questo punto l'unica cosa da fare è lasciare che si sfoghi, fare in modo che appunto esprima la propria emotività. In questo caso qua la difficoltà è riuscire a, diciamo, stare calmi davanti a questo tsunami emotivo. E poi, quando la persona si è sfogata, c'è una tecnica che viene chiamata so you, quindi iniziare una, la frase con quindi tu, quindi tu mi stai dicendo che eh, non trovi adatta la mia proposta, ma sei anche innervosito dalle mie idee. In questo modo si restituisce come di riflesso l'emozione all'altra persona, però senza sminuirla. Queste cinque fasi hanno una certa logica, però noi dobbiamo adattarle a quelli che sono i contesti, quindi con flessibilità adattarle alle persone con cui stiamo parlando, adattarle anche alla situazione, alla negoziazione, adattarle al nostro stile comunicativo, al nostro carattere. Quindi, ricapitolando, avere un atteggiamento positivo, Uh, sfruttare al massimo le fasi riflessive e preparatorie, costruire delle buone relazioni, utilizzare le parole giuste e se necessario attuare un piano B ci portano ad avere un accordo felice e soddisfacente per tutte le parti. Uh, Nell'ultimo capitolo Hoge parla e tratta il tema degli psicopatici. Io non ho voluto trattare l'argomento anche perché l'unica cosa da fare quando si incontra uno psicopatico, è correre. Grazie. Grazie a te, Cristina. Beh, ogni tanto dei psicopatici ne incontriamo. <ride> eh, quindi... <ride> e sono d'accordo anch'io, la tecnica dello possum o scappare il prima possibile.